sono questa Ho 34 anni Perché il cartello insomma, hanno ucciso suo zio e altri due due partigiani in via Tivaldi sono andati a prenderli dentro in un caffè che erano dentro in un caffè da spia il portafuero del, del, del caffè e hanno ucciso lì. e c'è anche la lapide là Facevo la sarta e allora lavoravo in casa insomma, avevo cioè delle ragazze e lavoravano in casa. Quando consegnavo il vestito invece di pagare 5 faccio pag pagare 7 e tutti i soldi andavano sempre nel partito insomma. Avevamo um, 7-8 ragazzi giovanotti insomma che dai 16 ai 17 anni non erano chiamati alle armi andavano in, gi in giro a mettere i manifestini di notte e io li preparavo sempre tutti i secchielli della colla con una farina bianca c'era sempre anche la, la ronda lì dei, dei, dei, dei fascisti no? che giravano e se li prendevano li portavano via subito no? Allora scappavano a casa, lasciavano giù tutti, tutti i suoi secchieri, scappavano a casa, venivano sotto, tutti da me. E io andavo anche magari nelle farmacie, tutti i medicinali che si poteva raccogliere, un po', un po' eh, che prendevo io, un po', lasciavo la voce a quelli che conoscevo bene, prendevamo tutti qualche cosa e si poteva raggranare o soldi o roba da, da mandare in montagna, insomma e dopo c'era la staffetta che gli portava, insomma, sti pori che, che lavoravano in quel modo lì. Ha aiutato i partigiani quali? Quelli rossi o quelli bianchi? <ride> oh, quelli rossi, non quelli bianchi. <ride> eh, ma in casa mia, eh, al 25 aprile, sai che tutta la casa piena, facevano la fila venire a farsi, farsi pitturare tutti i... Quei foulard rossi di traverso. Venivano a farsi fare tutto il falce martello. c'avevo il pennello con, lo, con, con loro a farsi fare tutto il falce martello per, per sfilare, per fare la sfilata. Dove abbiamo occupato la sede dei fascisti, siamo andati su noi. Allora è stata la, la radunata dei partigiani di maggio e io dal, dal, sono andata sul. Sul balcone ci ho fatto un bel discorso a tutti i partigiani. Dopo io ero comunista, anche i forse mi hanno detto il comunista, ma come questa storia qua? Sapevamo che erano quelle le spie, tutte le spie. Allora le abbiamo radunate e io con la, con la macchinetta le ho fatto tutta la venota Le rasate tutti rasati e poi pitturati di rosso. Lì abbiamo fatto sfilare per fargli vedere a tutta la gente che, e tutto il male che hanno fatto a, a tutti questi poveri. Questo ragazzo qua doveva venire giù a portare un, un, un volantino portare delle de cose insomma, per, per richiamare gli altri per andare su, venuto giù a intra dalla montagna, venuto giù in città si chiamava Negroni, dalla mia finestra, vedeva la sua finestra e anche quello lì ho fatto la spia che era a casa, come è arrivato giù l'hanno ucciso a, a Milano la Muti, lì era un ritrovo dei, dei, dei fascisti, che lì era il piccolo teatro quando è finita la guerra, erano piene i mura di, di sangue perché li obbligavano a parlare, li buttavano per terra li ne portavano tutti i colori colore, stipo, rifiere, quando li prendevano c'erano le, le mura, tutte schizzate ma sono andata soltanto a spiare così perché non ce la faceva vedere dentro tutto Cittadini, lavoratori Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. La prima bandiera rossa è fatta. La Aveva... cucita lei? Ho preso un, un pezzo di seta, la, la fodera per un paletò. E era ro rossa e mio marito ha preparato una, una bella asta e abbiamo preparato la bandiera. Allora via in piazza Loreto con la bandiera e tutta quella squadra lì che c'è solo E fotografia. Oh no, no. C'era Moscatelli? Moscatelli brava proprio la Moscatelli ecco e ci hanno portato via la bandiera cioè dal camion non c'avevano la bandiera e c'è la ragazza che ce l'aveva eh, che la teneva sulla bicicletta e l'ho tirata su. Ma è stata la prima bandiera che è andata a Milano e non c'era in giro nessuno perché avevano paura a tutti. Tutti avevano paura, non c'era in giro nessuno, soltanto i partigiani che venivano giù dalla Valdosa. Compi 124 al mese di luglio. Come 124? <ride> Oh, 124! 104, porca miseria! Chissà, induca a songere molte e 24! Oh, che ridere!